Allora riprendiamo iniziando l'argomento successivo che è un argomento abbastanza denso, ci terrà compagnia per un po' di tempo, non tanto perché diciamo così, sia difficile da definire ma perché ha delle ramificazioni in cui si può poi usare in molti modi diversi, no? che è quello di liste e tabelle. Gli esempi che abbiamo fatto col pretesto dell'esercizio della briscola in cui si spiega le funzioni, il main, eccetera, le trovate anche sulle slide spiegate, anche se sono spiegate più teoricamente, io ho preferito farle emergere via via lavorando sul codice, no? però dovrebbero essere scritte le stesse cose. Allora, dicevamo che eh, ci serve no? inventarci un modo per gestire dei, delle quantità variabili, oppure quantità elevate di informazioni, senza dover definire tante variabili singole, no? e quindi definire dei cosiddetti contenitori, cioè delle strutture dati che permettono di contenere altre delle variabili che permettono di contenere altre variabili. Il contenitore più semplice, al di là della stringa che contiene caratteri, il contenitore più semplice definito però è limitata perché la stringa può solo contenere caratteri e basta è la lista la lista è definita come un tipo di dato che può contenere a sua volta un numero variabile di elementi e questi elementi a loro volta sono valori di qualunque tipo quindi io posso avere una lista di interi una lista di stringhe una lista di booleani, una lista di numeri reali. E questa lista può contenere due elementi, 3, 5, 10, posso aggiungere, posso cancellarli, posso riordinarli, usando ovviamente le funzioni delle liste che andremo a imparare nelle prossime ore. Una lista è un pochino la generalizzazione di una stringa, nel senso che una stringa abbiamo i caratteri e ogni carattere ha una sua posizione, che è data da un indice, posizione 0, 1, 2, 3. Anche nella lista gli elementi contenuti nel contenitore lista sono indicati, identificati da in una posizione numerica che va da 0 al numero di elementi meno 1. Con la differenza rispetto alle stringhe lo vedremo che in realtà, il, visto che il numero di elementi, può, può, i valori possono cambiare, il numero di elementi può cambiare, mentre una stringa, abbiamo detto più volte, quando nasce è immutabile. In, uh, in Python si chiamano liste, no? in altri linguaggi di programmazione si chiamano in modo diverso, si chiamano array, si chiamano vettori, si chiamano sequenze, il concetto grosso modo è lo stesso. Okay? Un contenitore lineare, immaginiamolo come un contenitore lineare che contiene uno dopo l'altro una serie di elementi e uh, il modo per definire una lista in Python è estremamente semplice, basta elencare gli elementi tra parentesi quadre. Cioè questa è la definizione di una lista che si chiama values che contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementi che sono numeri interi delimitati da parentesi quadre e separati da virgola. Ho definito appunto questa lista. Andiamo a vedere com'è fatta la lista. Per vedere come sono fatte le cose noi siamo abituati a prenderci farci un giro su Python Tutor e vediamo come ci presenta lui le cose. Quindi io posso avere una lista ehm, di esempio 2, 7, 9, 33 non so, devo messo dei numeri a caso. Come viene vista? Come ce la dobbiamo immaginare? Allora, Python Tutor ce la fa vedere così. Dice che tu hai definito una variabile, esempio uguale. Una variabile che si chiama esempio. Il valore di questa variabile non è un numero, ma è un cassetto. Un cassetto che in questo caso ha quattro posizioni, un contenitore che ha quattro posizioni. Queste posizioni a loro volta sono i valori che hai immesso nelle singole posizioni. Quindi attraverso una sola variabile posso accedere a quattro valori interi, conoscendo il nome della variabile e l'indice della posizione in cui si trova. Quindi, se io volessi dire che poi la prima variabile è l'elemento in seconda posizione, scriverò che A uguale esempio di 1. 1 è la seconda posizione, 0 è la prima. E posso creare una variabile A che faccia riferimento, che indichi il valore che stava nella posizione 1, cioè nella seconda posizione di questa lista. Okay? Quindi creare una lista è semplicemente elencare i valori che essa contiene, se io già li conosco tutti, tra parentesi quadre. Accedere a un singolo valore, lo si può fare indicando l'indice della sua posizione, tra parentesi quadre, e usare questo valore in un'altra assegnazione, in un altro tipo di espressione. ma in più posso fare una cosa che con le stringhe non potevo fare, che è quello di modificare un valore. Quindi quando io identifico un elemento della lista, posso decidere, dopo che l'ho creata, di modificare il valore di messa contenuto. Una lista è una struttura dati mutabile, può essere cambiata. Ehm... Um, e quindi proviamo a dire che dopo che ho estratto A posso modificare esempio 1 e lo faccio diventare, era 7, lo faccio diventare 77. Vediamo cosa succede. Definiamo la lista, estraiamo il primo elemento. In questo caso abbiamo due modi, no? di arrivare a questo 7. Un modo è la variabile A, l'altro modo è esempio di 1. Sono due modi alternativi che mi fanno arrivare allo stesso valore. Cominciamo a imparare un termine, questo si chiama alias. Hanno alias, cioè, un altro nome. Nomi equivalenti che, arriva, che arrivano allo stesso valore. Se io faccio esempio 1 uguale a 77, cosa fa Python? Legge il ramo destro 77 crea un valore 77 e poi fa in modo che la casella, seconda casella di quella lista punti al nuovo valore il valore di A visto che nessuno l'ha toccato A continuerà a puntare al 7 così quindi io se vedo la lista esempio, vedrò che i suoi valori sono, i valori di inizio contenuti sono 2, 77, 9, 33. E quindi il, il fatto che prima A fosse un sinonimo di esempio di 1, adesso non lo è più perché esempio di 1 l'ho cambiato. E A rimane ovviamente a far riferimento al valore che aveva, con cui è stato inizializzato. Quindi io posso definire una lista, dando gli elementi, consultare, usare il valore che c'è in un elemento di una lista oppure modificare il valore che ha un elemento di una lista um, semplicemente tutto, tutte e tre queste cose definizione della lista, estrazione di un valore e modifica di un valore si fanno sempre con la stessa sintassi, parentesi quadre che è già la sintassi che usavamo per le stringhe Semplicemente ciò che trovo dentro una lista non è detto che sia un singolo carattere, può essere qualunque tipo di valore. Ah, qui, beh, le slide le disegnano così, con i valori scritti dentro i quadratini, ma la rappresentazione più corretta è quella che vedevamo su Python Tutor, no? dove il valore sta fuori. Infatti quando abbiamo fatto A uguale esempio di 1 c'era quel valore unico che era condiviso da due percorsi diversi, no? Mentre invece se lo vediamo qua, questa rappresentazione è, è più semplice, no? se lo troviamo spesso è quella che è del libro, ma è, non è così accurata, quindi rischiamo di farsi un modello mentale sbagliato. Allora, si, liste e stringhe si somigliano con che differenze? Perché sintaticamente si usa la parentesi quadra, ma le differenze principali sono due. Una lista può contenere qualunque tipo di valori, comprese stringhe. Mentre invece una stringa può solo contenere caratteri. Le liste possono essere modificate, le stringhe no. Quindi è possibile modificare un singolo elemento di una lista, non è possibile modificare un singolo carattere di una stringa. Non solo, una lista posso aggiungere elementi, adesso vediamo tra un attimo come, aggiungere elementi oppure cancellare elementi esistenti. In una stringa tutto questo non lo posso fare. Cosa hanno in comune liste e stringhe? ma in comune sono che sono entrambi contenitori. La parola contenitore l'abbiamo già sentita una volta, quando abbiamo parlato del ciclo for. Il ciclo for iterava su un contenitore e noi abbiamo visto due tipi di contenitori al momento, le stringhe e il range. Il fatto che io chiami le liste, liste contenitori vuol dire che un ciclo for può essere usato per iterare sugli elementi di una lista proprio perché è una forma di contenitore. Quindi La prima cosa che hanno in comune con le liste, è, con le stringhe, è che sono contenitori anch'essi, e quindi ad esempio posso usare il for per iterarci, e due, che i singoli elementi si indicizzano con un valore intero che parte da zero e arriva alla lunghezza meno uno. Io posso avere una lista che contiene numeri interi, una lista che contiene numeri reali, che contiene stringhe, ma nulla vieta tranne la mia sanità mentale, di avere delle liste che contengono dei valori misti. Cioè ogni elemento di una lista contiene un valore. Questo valore può essere un qualunque tipo di dato Python. Un intero, un reale, una stringa, un'altra lista, una lista che contiene una lista, si può fare? Sì, anzi lo faremo. Uh, ovvio che se io ho una lista che contiene dati di tipo diverso diventerà poi un pochino difficile da elaborare no? non posso fare la somma dei vari elementi se non sono tutti numeri no? non posso mettere in, in ordine alfabetico tutti gli elementi se non sono tutte stringhe e così via però tecnicamente non c'è nulla che, che lo impedisca ogni valore come sempre in python è, eh, è a sé stante Pu ha, ha, ogni valore ha il tipo associato il tipo intero, reale, è associato al singolo valore non è associato alla lista ok, quindi a differenza di altri linguaggi facendo l'appello tutti, no, eh, molti qui quando definisco una lista non devo né specificare la dimensione massima la lista cresce e si restringe in funzione degli elementi che ci metto dentro né specificare il tipo di elementi che conterrà ci metto dentro gli elementi che mi servono non c'è un vincolo vincolo chiaramente è capire come la voglio usare no? quindi se mi serve per memorizzare una serie di temperature ci metterò dei numeri reali e basta okay? eh, ovviamente per accedere a un elemento uso il valore di indice dell'indice ma in un elemento, una lista che in questo caso ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 elementi se cercassi di accedere al valore o, indice 8 trovo l'errore out of range perché cerco di accedere a un indice che non esiste okay? sia in lettura che in scrittura uguale quindi come sempre eh, gli, i valori degli indici validi valgono tra 0 e la lunghezza della, li, della, della lista meno 1 altrimenti trovo un'eccezione eh, per comodità per comodità una cosa molto comoda, che anche qua in altri linguaggi non c'è: se io devo eh, vedere cosa c'è dentro una lista, io posso passare direttamente la, la lista alla funzione print. E me la stampa già, mi stampa già tutti gli elementi con questa sua sintassi, parentesi quadre e virgole. Se la volessi stampare in un modo diverso, ovviamente, non, non posso. Quindi proviamo a vederlo sul nostro codice. No, cosa fai qua? Liste. Quindi definisco una lista che ho chiamato, come ho chiamato prima di esempio, che contiene dei valori, 3, 7, 9, 33, e posso fare tranquillamente print di esempio. E questa mi stamperà la lista in questo formato. Voi dite non mi piace, io i numeri li voglio anziché messi così, li voglio uno per riga, uno a capo, uno sotto l'altro. E come faccio? Non posso. Per stamparli uno sotto l'altro dovrei stampare il primo, il secondo. il terzo e il quarto, allora me li stampa uno sotto l'altro, o se devo stampare uno in fila all'altro senza la virgola metterò end uguale a quello che già sappiamo fare con la prima. Però, per comodità, soprattutto mentre stiamo sviluppando il programma, mettere una print che mi stampi una stringa può essere comoda. Ovviamente questo codice qua non lo scriveremo mai. Se io voglio stampare i vari elementi, non scrivo quattro volte print, ma faccio un ciclo for che, che faccia quattro volte la print. Quindi in questo caso farei for i in, in range. 4, print, esempio di I. Ah. Dove I uguale 0, 1, 2, 3, nelle quattro iterazioni del ciclo. Questa cosa qua non la voglio vedere neanche per sbaglio. Faccio print, faccio qualche altra operazione, prendo gli elementi uno per volta. E cos'è 4? 4 sarà il numero di elementi di questa lista. Il numero di elementi di questa lista si può ottenere, ad esempio, anche per non scrivere il 4, che poi se aggiungo un elemento non me lo stampa e se ne tolgo uno mi dà errore, posso farmelo calcolare direttamente qua. La funzione len, che abbiamo usato per calcolare la lunghezza di una stringa, in realtà lei è più generale perché ritorna il numero di elementi in un contenitore e una lista è un contenitore quindi in questo caso l'end esempio vale 4 perché esempio contiene 4 elementi e infatti questo ciclo for viene eseguito 4 volte ma qui non ho aggiunto nulla semplicemente so che L'accesso a un elemento si ottiene attraverso l'indicizzazione, quindi parentesi quadre, valore numerico dell'indice, e come fare viaggiare un valore intero i tra 0 e 3, già lo sapevo fare. Grazie ovviamente alla conoscenza della funzione len che mi dice quanti elementi ci sono e quindi mi fa capire il ciclo fino a quanto deve andare avanti. Um. poi dobbiamo fare un po' attenzione no, ai dettagli sulla sintassi ad esempio questa prima sintassi identifica il quinto elemento di una lista che si chiama values ok? quindi facciamo attenzione magari a vediamolo qua nella console definiamo questo esempio che ha definito questa variabile esempio, ecco così vediamo nel debugger come mi fa vedere le liste, me la mostra in forma compatta oppure la posso espandere e mi mostra che all'indice 0 c'è il valore 3, all'indice 1 c'è il valore 7 e la lunghezza è 4. Quindi se voglio entrare nel dettaglio dei contenuti di una lista, nel debugger lo posso vedere. Io posso fare, come dicevamo prima, esempio di 1, Mettiamo 2, cambiamo. E mi dice che vale 9. Oppure posso modificare, esempio di 2 uguale 18, e va a modificare il 18, il singolo elemento. Attenzione a non confondervi e non fare così. Cosa fa questa istruzione? Esempio uguale 18? distrugge, no, non dà errore. Cosa fa Python? De, lato destro dell'uguale, espressione mi dà un numero intero che vale 18. Ok, lato sinistro è una variabile, esiste già, quindi vuol dire che questa variabile anziché puntare al valore che puntava prima, cioè la lista, punterà al nuovo valore, cioè il 18. Distruggo la lista, la dimentico, e adesso esempio sarà... Farà riferimento non più a una lista, bensì a un singolo numero intero. Okay? Allora, Un conto è assegnare un valore a un elemento della lista e va a modificare il singolo valore alla singola casella. Un conto è assegnare un valore alla variabile lista che la riscrive completamente. La, quando uso la variabile senza le parentesi quadre intendo la variabile nel suo complesso se la stampo la stampo tutta se la uso la uso tutta se la modifico la modifico tutta quindi butto via quello che avevo se ho le parentesi quadre invece sto parlando del singolo elemento quindi se stampo stampo solo quel valore se la modifico modifico solo quel valore e tutto il resto della lista rimane invariato abbiamo delle operazioni che agiscono sul singolo valore abbiamo delle operazioni che agiscono sull'intera lista e distingue tra le due dal fatto che abbia o non abbia l'operatore di, ind di indicizzazione, ossia le parentesi quadre. Um, vabbè, Questo è il ciclo di stampa che abbiamo visto prima, che bisogna ricordarsi, se devo iterare no, i valori di una, di una lista, conviene sempre usare la len. Ma, ve l'ho accennato prima, la lista è un contenitore, quindi nessuno mi vieta di usare il ciclo for per iterare direttamente sugli elementi del contenitore. Qui avevo scritto, per stampare questa lista, for in range lend di esempio. Quindi la variabile di controllo di questo ciclo è questa variabile i, che sarà un numero intero, che varia da 0 a 3. Io lo stesso risultato lo posso ottenere facendo for v in esempio. print v. Cosa sto facendo? Sto dicendo esempio è un contenitore. Quindi posso avere un ciclo for che prende uno per uno gli elementi di questo contenitore e li mette ad ogni iterazione in una variabile, qui l'ho chiamata v e non in i per ricordarmi che è un valore, non è un indice. Quindi questo valore v alla prima iterazione varrà non 0, ma varrà 3, il v. Alla seconda iterazione v prende il valore 7, alla terza iterazione v prende il valore 9 e così via. Questo l'abbiamo già visto quando iteravamo sulle stringhe carattere per carattere, in cui ogni iterazione ch, la no? variabile carattere, prendeva il valore del carattere successivo. Quindi in questo caso stamperò direttamente questo valore. Se io faccio run di questo programma, mi stampa la prima volta col ciclo for range, la seconda volta me lo stampa col ciclo for contenitore. Quindi nel primo caso uso il for per generare una serie di indici, cioè il range fa questo, una serie di indici che sono numeri interi che vanno da 0 a 3. La i assumerà i valori 0, 1, 2, 3, poi non stampo 0, 1, 2, 3 ma uso lo 0 per indicizzare esempio e quindi mi estrae il primo valore, poi userò l'1 per indicizzare esempio, mi estrarrà il secondo valore e così via. Quindi ciclo sugli indici di una lista, lo dico così. Sotto invece ciclo sui valori di una lista. Qui non costruisco nessun range, non ho dei numeri interi, ma V sono direttamente i valori della lista stessa. Per fare questa operazione di stampa sono equivalenti. Questo secondo è più comodo, è più veloce. Il primo devo generare un indice e poi usare l'indice per estrarre l'elemento. E beh, qua mi genero direttamente l'elemento. L'unico difetto di questa seconda possibilità è che non ho il valore dell'indice. Non so quanto vale l'indice. E quindi se volessi stampare sia il valore che la sua posizione... nella posizione 0 c'è il valore 3 nella posizione 1 c'è il valore 7 nella posizione 2 c'è il valore 9 questo che ho fatto qua sotto non lo posso fare perché io so che c'è un valore 3 un 7, un 9 ma quando v vale 9 non ho modo di sapere che v stava alla posizione 2 ci sono dei casi in cui mi serve conoscere l'indice benissimo usiamo la forma normale col range di interi. Ci sono dei casi in cui mi serve solo sapere il valore non mi interessa l'indice, usiamo la forma diretta di iterazione sul contenuto. Ok? Perché altrimenti in questa seconda forma qualcuno di voi saprebbe dirmi come faccio a sapere quando viva le nove che è nella seconda posizione? no, meglio, qualcuno magari potrebbe venire in mente, ma non osa dirlo, per come ho fatto la domanda, uh, find, che c'è sulle stringhe, ricordate, il find per trovare l'ancarate, c'è anche sulle liste, però non, non usiamolo, non pensiamolo, perché nel caso in cui ci siano elementi duplicati, il find mi trova il primo, non mi trova quello che sto stampando adesso. Quindi non è, uh, è l'operazione inversa del range. Ecco. Però abbiamo queste due possibilità, no? è molto comodo iterare direttamente sugli elementi. C'è in realtà un trucco, se ci servisse l'uovo e la gallina, cioè se volessimo avere un ciclo for, in cui all'interno abbiamo sia l'elemento che il suo valore. Ma Voi mi state dicendo ma non ci serve, perché in realtà ce l'hai già. Cioè, qua io posso scrivere benissimo V uguale esempio di e quindi ho sia l'indice che il valore. È, un po', no? È la stessa cosa, ho semplicemente creato una variabile intermedia che ho chiamato V. Quindi quei V che sto generando sopra sono gli stessi V che sto generando sotto, con in più l'indice eh, I che mi, che mi dice dove sono arrivato. o oh, lì mi serve se... immaginate di dover stampare solamente gli elementi il cui indice è multiplo di 7 allora ti serve sapere il valore dell'indice no? solo che è un po' antipatico dover ad ogni giro visto che sto analizzando gli elementi di, di una lista andare a lavorare sull'indice ogni volta andare a chiedere alla lista senti ma dov'è il tuo quinto elemento? dov'è il tuo sesto elemento? dov'è il tuo settimo elemento? perché tanto so che li voglio in sequenza allora ciò che è suggerito sulle slide dice guarda che c'è un modo per iterare contemporaneamente su indice e valore e fa uso di una funzione che si chiama enumerate cosa fa enumerate? enumerate crea da una lista di valori cioè, ad esempio una lista di coppie di valori e queste coppie c'è nel primo elemento l'indice e nel secondo il valore. Allora in questo ciclo for io posso estrarre ad ogni interazione non un valore, ma una coppia di valori. L'indice, una coppia di numeri, l'indice è il valore. E quindi posso fare la stessa cosa che facevo prima. Questo è quello che viene stampato sotto. Quindi ho queste tre forme. Mi serve l'indice, ok, range di len, ricordiamoci len, perché se la è più lunga o più corta, il range deve arrivare al numero giusto di elementi. Mi serve solo il valore? La forma più semplice. Mi serve sia indice che valore? Beh, o uso la forma che usa l'indice e poi mi estraggo il valore, a mano, oppure con un numerate fa tutto lui, Fa la stessa cosa, eh? sono modi alternativi di fare la stessa cosa. Enumerate non ha bisogno del length. Eh? Enumerate prende una lista e restituisce una lista. Solo che la lista nuova non è fatta di elementi ma è fatta di coppie. Di coppie, valore dell'indice, valore della lista. Valore dell'indice, valore della lista. E io quindi nel, nella istruzione for vado a estrarre i due elementi della coppia, e gli do due nomi diversi, i e v. Allora in esercizio alla fine tutte le volte che dobbiamo fare delle operazioni sugli elementi di una lista si troverà sempre una di queste tre forme. Quindi abituiamoci a saltare da una all'altra fanno tutte e tre la stessa cosa però dipende di quali sono dipende qual è l'informazione che mi serve. Um, vabbè questo... Allora, vediamo di fare delle operazioni sulle liste. Noi abbiamo, torniamo su Python Tutor. Io ho fatto una lista di esempi che ho chiamato esempio. E proviamo a pensare, se scrivessi questa istruzione, cosa succede? Togliamo queste cose di sotto che non ci servono più. Allora, il mio esempio è questo. Se faccio l'esecuzione di altra uguale esempio, sto come ragiona Python. Esempio, eh, lato destro dell'uguale, c'è un'espressione. Questa espressione che cos'è? È un valore di tipo lista, ok, quel valore è lì. Sulla lista dell'uguale c'è una variabile altra, non l'ho mai vista prima. Quindi la inizializzo, la creo, la creo e la faccio puntare a quel valore che casualmente è lo stesso valore a cui puntava già un'altra variabile. Va bene. Quindi in questo caso ho un alias, ho due nomi di variabili che fanno riferimento allo stesso valore. E fin qua è dalla prima lezione che facciamo queste cose. Ma questa volta il valore è una lista. Allora, se io andassi a modificare un elemento della prima eh, esempio di... 2 lo metto a 0 cosa succede? metto a 0 il terzo elemento di, della lista di esempio però non è che c'è una lista di esempio che è diversa dalla lista altra sono la stessa lista ha due nomi ma è la stessa lista quindi in realtà sto modificando l'elemento 2 di quella lista che c'è disegnata sotto quindi sto modificando questo qui non voglio più che punti a 9 punterà a 0 va bene però sia esempio che altra puntano alla stessa lista e quindi in qualche modo ho modificato un elemento di esempio ma ho modificato anche l'elemento corrispondente di altra perché sono la stessa lista sono la stessa lista quindi modifico una, viene modificata anche l'altra, perché in realtà ce n'era una sola, che aveva due nomi. Ok? Questo è un problema che non abbiamo mai incontrato finora, perché abbiamo lavorato con stringhe e numeri che sono immutabili. E quindi quando facevo una coppia e volevo modificarlo, in realtà veniva sempre fatta un'altra coppia nuova e quello vecchio continuava a puntare al valore vecchio. Qui no. Qui sto copiando non questo uguale qui, è la chiave. Non sto copiando il valore, ma sto copiando il riferimento. Ok, tu punti a quel valore? Anch'io voglio puntare allo stesso valore che hai tu. E quindi condividiamo la stessa lista. Le modifiche che faccio su quella lista attraverso una variabile si riflettono ovviamente anche attraverso l'altra variabile, perché in realtà la lista è una sola. E che è quello che Abbiamo visto. Se io non volessi questo, ma volessi fare una lista diversa, devo scriverlo in modo diverso. Eh, creiamo un'altra variabile, una terza variabile, con questa istruzione list. List è un'istruzione che crea una lista partendo da un contenitore esistente, in questo caso partendo da, un da una lista. Però crea una lista. Quindi, guardiamo la differenza. Quando assegno a una lista il valore di un'altra lista, sto creando un alias alla stessa lista. Non ho creato nuovi valori. Quando uso la funzione list, creo una nuova lista che viene popolata con gli elementi di una lista esistente, di un contenitore esistente. In questo caso è una lista, quindi va bene. Ma è una nuova lista? Separata da quella precedente. Una nuova lista che condivide gli stessi valori. Perché io, quando ho creato una nuova lista, ci ho copiato dentro i valori che c'erano nella lista precedente. Costruisce una nuova lista partendo dai valori contenuti in una lista, in un contenitore precedente. Quindi vedete che le liste sono diverse, ma il 2 è una so compare una volta sola, è condiviso, il 7 è condiviso, il 9 è condiviso, eccetera, eccetera. Ma ho creato un cassetto diverso, un contenitore diverso. Adesso, quando modifico esempio di 2, che cosa succederà? Esempio, la sua freccia punta al primo contenitore. Esempio di 2 punta a questa casella. Questa freccia, che adesso evidenzio di rosso, se riesco, che punta al 9, come succedeva già prima, punterà al 2. E quindi la posizione 2 della lista esempio varrà 0. Punterà allo 0, non al 2. Punterà allo 0. La posizione 2 della lista esempio varrà 0 la posizione 2 della lista altra varrà 0 perché è la stessa lista, la posizione 2 della lista terza non si è accorta di niente. Perché in quell'istruzione che sto per eseguire sto andando a modificare quella freccia rossa, non l'altra. Non sto andando a modificare il 9, un 9 non si può modificare, è un intero. Sto andando a modificare la destinazione della freccia che è contenuta nella casella 2 della prima lista. Così. Adesso l'ha messo in un posto strano, questo 0, ma questa casella qua, la freccia rossa che prima puntava al 9, adesso punta allo 0. E l'altra freccia sotto continua a puntare al suo 9. Non ho modificato il 9, eh. ho modificato il terzo elemento della lista facendo in modo che non punti più al 9 ma punti allo 0 quindi cerchiamo di imprimerci bene in mente la differenza sostanziale tra creare un alias di una lista e creare una copia di una lista dimmi sì assolutamente e una volta che ho un alias, ho creato un alias, la cosa è perfettamente reciproca, quindi se modifico esempio si modifica anche altra, ma se modifico altra si modifica anche esempio, assolutamente, sono, da quel momento in poi sono sinonimi, sono due modi diversi di chiamare la stessa cosa, quindi io posso modificare il contenuto della lista o può accedere o leggere il contenuto della lista attraverso un nome o attraverso l'altro, è indifferente. Ci sono dei, perché Python ci fa venire questo mal di testa? Ma Perché ci sono dei casi in cui ci serve l'una e dei casi in cui ci serve l'altra la possibilità. E questo meccanismo di aliasing lo apprezzeremo molto, nel senso che dovremmo capirlo meglio, quando mescoleremo le liste e le funzioni. Cioè cosa succede quando passo una lista a una funzione? Ma andiamo per gradi però citiamo che è molto diverso fare queste due cose. È il primo caso in cui ci poniamo il problema perché è la prima struttura dati mutabile, che può essere modificata. Okay? Um, vabbè, questo è... Poi cosa ci posso fare sulle liste? Vabbè, questo è un dettaglio che valeva già sulle stringhe, ma non vi ho rotto le scatole all'epoca. Ehm... Um, gli indici di un contenitore possono anche essere negativi e non positivi. Io ho sempre detto l'indice di una stringa va da 0 alla sua lunghezza meno 1, l'indice di una lista va da 0 alla sua lunghezza meno 1 e quindi sono tutti positivi. In realtà possiamo anche usare gli indici negativi che identificano gli elementi a partire dal fondo e tornare indietro. Quindi lista tra parentesi meno 1 mi va a prendere l'ultimo elemento, che è la stessa cosa che scrivere lista di lunghezza meno 1. È comunque l'ultimo elemento. Ma non ci darei troppa attenzione. Può essere comodo, ma non cambia sostanzialmente. Allora, cosa ci posso fare sulle liste? Allora, su un singolo elemento cosa posso fare? Un singolo elemento è un numero, è un valore. Posso fare tutto ciò che potevo fare su un numero, lo incremento, decremento, lo stampo, lo modifico, ma non abbiamo aggiunto nulla. Ma invece sulla lista in quanto tale... Allora, io vi ho detto, la lista ci ho messo dentro quattro elementi ma non ha una lunghezza fissa, può crescere aumentare, aggiungere elementi oppure ridurli. Come si fa? Per aggiungere un elemento c'è una funzione che si chiama append, un metodo della lista. Append, come dice il nome, aggiunge un elemento appeso in fondo. Per ultimo. Quindi, io posso partire da una lista, non l'abbiamo ancora citato, ma questa sintassi rappresenta la lista di zero elementi, un po' come la stringa vuota, che è una stringa di zero caratteri, e poi posso appenderci un primo elemento e eventualmente altri elementi. Ogni volta questa lista viene modificata e si aggiungono nuovi valori. La lista viene modificata, attenzione alla frase, alle parole che ho detto, non viene creata una nuova lista con l'elemento in più, si modifica la lista stessa. Cioè se io qua vado ad aggiungere il mio esempio, appendo mille. Eh, fin qua ci eravamo arrivati, sapevamo cosa succedeva. Se faccio append di 1000 a esempio, cosa farà? Lui prenderà questa lista con tutti i nomi che ha, esempio e altra, e ci darà un'altra casellina in più che punta a mille. Non ho creato una nuova lista, ho modificato la lista già esistente. Quindi tutti gli alias che puntavano a quella lista vedranno il valore modificato. Vedranno adesso una lista di 5 elementi, non più 4. Aggiungere all'inizio? Si può. Si può perché append, se non sbaglio, ha due parametri. No, non è append, scusami, è insert. C'è la funzione insert. che inserisce un oggetto prima di un certo indice no? ehm, e quindi se la voglio inserire all'inizio uso la funzione insert insert di 500 me la dovrebbe inserire come primo elemento ah no scusa, mi serve un secondo argomento della funzione scusami che cosa e dove se lo voglio inserire in testa scrivo virgola zero e quindi me lo dove me messo non me l'ha messo vabbè lo ripeto lo, si vede che Python Tutor si è, si è impallato è uno dei vari metodi adesso poi vedremo la tabella completa delle operazioni che posso fare con le liste no? l'insert inserire un elemento in mezzo c'è scritto qua ah sì, sì, perché ho sbagliato io scusate, prima la posizione e poi l'elemento non è 500-0 ma è 0-500 Eccolo qua. È diventata una lista di 6 elementi in cui ho messo un elemento 500. Quindi, torniamo alle slide. Se voglio aggiungere un elemento in fondo alla lista, uso append. Se voglio aggiungere un elemento all'inizio della lista, oppure in una posizione intermedia, uso il metodo insert. Il primo argomento è l'indice davanti al quale inserire l'elemento, prima del quale inserire l'elemento e il secondo argomento è l'elemento da, da inserire. Gli altri elementi, scritto qua virgolette, si spostano in avanti per fargli spazio. Ok, quindi diverso è dire, diverso è dire eh, esempio di 0 uguale a 500, rispetto ad esempio punto .insert 0,500 perché in entrambi i casi nella casella di indice 0 andrà a finire il valore 500 nel caso del insert non perdo nulla perché dove prima c'era un valore viene spostato a destra, viene tutto spinto più avanti viene aggiunto un elemento in fondo e lì ci va a finire il 500 nel caso dell'uguale il 500 va nello 0 ma ciò che c'era prima nello 0 viene perso con la insert, con ciò che c'era prima nello 0 va nella casella 1, ciò che c'era prima nella 1 va a finire nella 2 e così via. Eh, posso chiedere una lista se contiene un certo valore oppure no. Operazione, operatore in. Se, valore, in, lista. E lui mi dice sì o no, attenzione, non è un for in questo, è un if in. Quindi la parola chiave in viene usata con un significato diverso. L'avevamo già visto sulle stringhe, questo. per cercare una sottostringa. Qui non troviamo una sottostringa, ma cerca un elemento. Nella lista c'è quell'elemento o no? Nel nostro esempio c'è il valore 100, if 100 in esempio. Vero o falso? Chiaro che posso andarlo a cercare anche facendo un ciclo, vado a vedere se c'è nella posizione 1, oppure nella 2, oppure nella 3, oppure nella 4, ma l'operatore IN mi fa già lui la ricerca, um, mi fa già lui la ricerca su tutto l'elemento, su, su tutti gli elementi della lista. IN mi dice se c'è o se non c'è, ma non mi dice dov'è. Per sapere dov'è, posso usare il metodo index index prende una lista prende un elemento e mi dice dove si trova quell'elemento, se c'è se non c'è genera un errore genera un'eccezione, interrompe il programma con un value error cioè se cerco di estrarre l'indice di un elemento che non c'è, quindi non ha un indice il programma si schianta. Allora tipicamente ciò che si è scritto qua nella nota è, è non usare l'index se non hai prima controllato con una in che l'elemento effettivamente ci sia. No? Cioè Vediamo il nostro esempio. Prendiamo la console, avevamo il mio esempio che conteneva adesso l'abbiamo sporcata rimettiamoci dei valori esempio punto, index, dimmi dov'è dov il 9, e mi dice il 9 è nella posizione 2. Se gli chiedo dimmi dov'è il 19, mi genera un errore perché il 19 non c'è. Infatti se mi chiedo se il 9 sia in esempio, è true, ma se il 19 sia in esempio, è falso. avendo ovviamente questo valore qua per esempio. Allora abbiamo visto come cercare elementi, come aggiungere elementi e come facciamo a toglierli. Al allora, contrario di insert si chiama pop. Nome un po' cartino, ma. Il metodo pop rimuove dalla lista un elemento dandogli un certo indice, specificando l'indice, quindi pop di 0 cancellerà dalla lista l'elemento 0. ovviamente quell'elemento deve esistere, e così come quando faccio la insert gli elementi successivi si spostano in avanti di una, quando faccio un pop gli elementi successivi si sposteranno indietro di una posizione in modo da riempire il buco, in una lista tutte le posizioni devono essere piene, non posso avere dei buchi a metà. E quindi la lunghezza della lista si ri ridurrà di una posizione, di, una, di un valore. Un'altra operazione che posso fare con le liste, così già come facevo fare con le stringhe, è la concatenazione, aggiungere liste insieme. Quindi se ho due liste posso crearne una terza usando il più che mette insieme in fila gli elementi della prima lista seguiti dagli elementi della seconda lista. Questo può essere anche usato come un metodo alternativo per aggiungere un elemento in coda. Noi avevamo fatto, e vado a prendere Python Tutor, appendi 1000 per appendere in fondo un valore. Potremmo anche dire, ma se io voglio prendere questa lista e aggiungerci un elemento, potrei anche fare esempio, immaginiamo di dover aggiungere 1001, più... 1.001, attenzione, non ho scritto più 1.001 come numero, questo sarebbe un errore, perché non posso sommare una lista più un numero intero, non avrebbe senso, ma sommo una lista di 4 5 elementi, quanti ce ne sono in quel punto, a una lista di un elemento solo. La somma mi darà una lista, una nuova lista, attenzione alle paroline, una nuova lista che contiene gli elementi della prima più gli elementi della seconda, che è uno solo, quindi conterrà solo lui. Oh, creo una nuova lista, l'ho chiamato aggiunta, vediamo cosa succede. Quindi io ho la mia lista esempio, che conteneva questi cinque elementi, 2, 7, 9, 33, 1000. Poi ci voglio aggiungere ancora 1001 come quinto elemento. In questo caso lo faccio su un'altra un variabile per non incasinarmi troppo, ma poi proviamo a rimettere la stessa. Vado avanti, ovviamente mi ha creato un'altra variabile aggiunta che contiene gli elementi di esempio, compreso il 1000 che avevo aggiunto dopo e poi un elemento in più, questa ha 6 elementi. Quindi ho aggiunto un elemento concatenando una lista di dimensione 1. Attenzione però che l'operazione di concatenazione crea una nuova lista. Quindi se io provassi a scrivere esempio uguale esempio più un nuovo elemento, perché io voglio in realtà aggiungere l'elemento alla lista esempio, non a un'altra, otterrei un risultato che Ops. esempio uguale esempio più mille allora sono qua, quindi esempio contiene cinque elementi, esempio è un alias di altra, aggiungo questa istruzione, eseguo questa istruzione e cosa succede? Succede che esempio, vai dai vai, esempi anziché esempio, scusate, esempio ho sbagliato il nome della variabile. Ok. Eseguo questa istruzione e succede una cosa strana. Esempio giustamente punta a una lista che contiene sei elementi, i cui ultimi due elementi sono 1000 e 1001. Quindi effettivamente esempio è la lista di prima con un elemento in più ma non è più la stessa lista di prima, è un'altra. E infatti altra, che era un alias di esempio, non è più alias. Cioè ho creato una nuova lista copiando gli elementi della prima e poi riassegnando alla stessa variabile che puntava alla prima lista il valore il riferimento alla nuova lista. In gergo diciamo che ho rotto l'alias, ho perso l'alias. Due nomi che puntavano alla stessa lista, una delle due l'ho manipolata in modo non accorto, magari lo volevo fare per carità, ma se lo faccio per sbaglio pensavo che questi due nomi si riferissero alla stessa lista e invece si riferiscono a liste diverse. Da adesso in poi si riferiranno a liste diverse. Di chi è la colpa di sta roba? Se di colpa si può parlare. È una colpa combinata combinata dall'operatore più che quando crea una concatenazione crea sempre una lista nuova però lui ha solo metà della colpa l'altra colpa è questo uguale qua è un uguale, questo vale le regole di Python della prima lezione quando faccio variabile uguale valore sto modificando la frecciolina a cui punta quella variabile. Sempre. È sempre stato così. E quindi, facciamo attenzione, se noi, questo ci interesserà, come dicevo, tra qualche giorno, no? non ancora adesso, ma cominciamo a, a metterci un campanello d'allarme. Quando voglio modificare una lista, devo sempre chiedermi, Sto modificando quella lista lì o sto creando un'altra lista? Modificata. Non mi accorgo della differenza a meno che non ci sia un alias. cioè due variabili che puntano alla stessa lista. Allora lì sì che me ne accorgo. E quando è che devo creare gli alias? Quando sono masochista? Sì, anche. Ma anche quando uso le funzioni, dove invece avvengono naturalmente queste cose. Sia nel passaggio dei valori che nel return. E lì quindi dovremo approfondirlo. Ma per ora cominciamo a distinguere bene su quali sono le operazioni che modificano una lista rispetto alle operazioni che creano una nuova lista modificata. Le mettiamo in due categorie diverse. E infatti c'è un'altra operazione per concatenare due liste che si chiama extend, che è un metodo della lista. Cioè, nelle funzioni delle liste ci accorgeremo spesso che ci sono dei doppioni, ma non sono a caso. Per concatenare due liste posso fare pari uguale pari più dispari e creo una nuova lista in cui travaso gli elementi. Oppure posso fare pari.extend di dispari che aggiunge, nella stessa lista di prima, di pari dei pari, aggiunge i dispari. Quindi la prima istruzione è crea una nuova lista rompendo eventuali alias. Nella seconda eh, variante invece modifico la lista esistente e quindi se questa lista aveva degli alias sto modificando anche, anche loro, in un certo senso. Mi, ci sono dei momenti in cui mi serve una e dei momenti in cui mi serve l'altra, l'importante è che sia capace di distinguere. Diciamo che l'elemento rileva, rilevatore, rivelatore, rivelatore, è questo uguale qua. Variabile uguale mi fa automaticamente perdere il valore precedente. Dimmi. Finché non ho alias, il valore finale che ottengo attraverso la variabile pari sarà esattamente lo stesso, indistinguibile. Sono nomi un po' strani di questi metodi che un po' a volte si somigliano. Ad esempio noi abbiamo visto append ed extend in realtà sono metodi diversi append aggiunge un elemento e quindi l'argomento di append è un valore, non è una lista extend invece concatena e quindi l'argomento di extend non può essere un valore ma deve essere una lista a parte i nomini un po' strani, la realtà di impararli non è, non è grave ma questo, questa confusione qua tra l'altro è una confusione abbastanza indolore se sbagliamo ci accorgiamo che il risultato mi dà errore questa altra confusione invece mi crea, non mi dà errori di esecuzione del codice, semplicemente però c'è un valore che magari non è quello che, che mi aspettavo. Altre operazioni che posso fare sulle stringhe, Tutte, no, vedete che molte sono simili a quelle che avevo sulle stringhe, eh, liste, molte sono simili a quelle che avevo sulle stringhe e guarda caso sono quelle che creano una nuova, una nuova lista già sulle stringhe potevo concatenare e lì creavo una nuova stringa ma era l'unica opzione qua in più ho un metodo che concatena dentro la stessa stringa dentro la stessa lista, perdono nelle stringhe potevo replicare, moltiplicare una stringa per creare tante coppie di se stessa, lo posso fare anche sulle, ehm, sulle liste ovviamente sto creando una nuova c'è l'uguale qua, sto creando una nuova lista. Mm? Um, posso confrontare tra di loro due liste in un unico botto senza dover fare un ciclo per confrontare uno a uno gli elementi e due liste si considerano uguali se hanno lo stesso numero di elementi e gli stessi valori nello stesso ordine. Quindi le, la, nel secondo esempio 1, 4, 9 e 4, 1, 9 contengono gli stessi valori ma sono in ordine diverso. Quindi lui, è importante che l'elemento 0 della prima sia uguale all'elemento 0 della, se, della seconda, l'elemento 1 della prima sia uguale all'elemento 1 della seconda e così via fino alla fine. E due, stinghe, due liste possono essere uguali solo se hanno lo stesso numero di elementi. Quindi ad esempio queste due sotto qualunque sia il valore dei valori degli elementi che contengono non potranno mai essere uguali perché una ha tre elementi e l'altra ne sono solo due. In particolare un test che può essere comodo per vedere se una lista è vuota oppure non è vuota. Per vedere se una lista è vuota posso scrivere len di lista uguale 0 oppure lista uguale aperta e chiusa quadra che è la rappresentazione della lista vuota. Voglio fare operazioni su una lista, ad esempio la somma dei valori degli elementi di una lista. La funzione sum, ma c'è anche max, ma c'è anche min. Max e min già le conoscevamo, perché potevamo lavorare anche su dei numeri sciolti. Ma lavorano anche sulle liste, prendono, la, vanno la somma o il massimo o il minimo dei valori contenuti. Tra l'altro, la somma ha senso solo con numeri. Quindi la funzione somma si può fare se io ho una lista che contiene solo numeri. Quindi la mia lista di esempio, la vado a prendere qua, che conteneva solo numeri, io posso fare la somma di esempio. E Mi fa 52, cioè 3 più 7 più 9 più 33. Posso calcolare il minimo della lista che è 3, il massimo della lista, che è 33. Se io avessi una lista invece che contiene dei nomi, ad esempio, Pinco e Pallino, non ha senso fare la somma dei nomi. E lui mi dice, guarda, io dovrei fare la somma partendo da zero, che è un intero, non ci posso sommare una stringa. Perché le stringhe non si possono sommare, si potrebbero concatenare, che è una cosa diversa, non la chiamo somma. Però invece posso calcolare il minimo e il massimo. Il minimo tra pinco e pallino è pallino, e il massimo invece sarà pinco, se non, se non ci confondiamo. Dimmi. L'uguale. Se tu vuoi togliere un valore e mettere al posto di quel valore un altro valore, semplicemente fai lista di 7 uguale, nuovo valore, e lo sostituisce. Non devo cancellarlo per riferire uno nuovo, ma sostituisco il riferimento di quello esistente. Nessuna di queste funzioni massimo, minimo, somma, può funzionare con liste miste. Cioè se io avessi una lista e voglio calcolare il massimo di una lista che contiene 1, 3, 7 e x, allora fare il massimo di una lista di interi, di numeri, si può il massimo di una lista di stringhe si può e usa ovviamente i confronti lessicografici in ordine quasi alfabetico se io mescolo le cose non posso perché ovviamente per trovare il massimo lui deve confrontare ciascun elemento con gli altri e confrontare una stringa con una stringa si può un numero con un numero si può un numero con una stringa no quindi ovviamente queste funzioni ci sono e si possono usare dove hanno senso la somma, dove gli argomenti sono tutti numeri, massimo e minimo, dove gli argomenti sono tutti dello stesso tipo. O tutti numeri, o tutte stringhe. Poi c'è un altro metodo molto utile, che mette in ordine crescente gli elementi di una lista. E anche di questo ci sono le due varianti quella che modifica la lista esistente, che è un metodo della lista.sort. Quello che crea una nuova lista ordinata, che è una funzione che si chiama sorted. Quindi se io creo, adesso il mio esempio qua era già ordinato, quindi devo cambiarlo, no? Uh, che ne so, i voti, facciamo finta di avere una, li una lista con dei voti, e lì mi arrivano: no, 17 non è un voto, 27, 25, poi c'è 30, poi c'è 28, prendiamo solo quelli belli eh, perché tanto, eh, e poi un 29, e poi magari un altro 25. Io posso eh, fatemi fa okay. usare sulla variabile voti che è una lista il metodo sort. Il metodo sort va a modificare il contenuto della lista senza modificare la lista stessa. Ok? E quindi ottengo i voti li voglio stampare sempre con una lista con gli stessi valori ma rimescolati di posizione. In questo caso il 25 c'era due volte, quindi continua a comparire due volte, ma nella sua posizione, essendo il minimo, nella sua posizione iniziale. Viceversa, se io andassi a rimettere i valori di prima, potrei scrivere la funzione sorted di voti che prende i voti che ho li mette in ordine e mi restituisce una nuova lista. Quando io sito sorte di voti vedo che i voti stessi non sono cambiati, 27, 25, 30, 28, 29, 25. Ma questo nuovo valore può essere messo in una nuova variabile, voti ordinati, che è una nuova lista che posso memorizzare in un'altra variabile o nella stessa variabile, dipende da cosa voglio fare ok? quindi come già abbiamo cominciato a abituarci ci sono due modi di fare la stessa cosa una modificando la lista e l'altra creando una lista nuova e se io i voti li volessi ordinare dal più grande al più piccolo? vabbè, se andate a vedere la funzione sort vedete che ha un argomento opzionale che si chiama reverse, quindi se le dico reverse uguale true, me li stampa in ordine inverso, dal, me li stampa, scusate, me li ordina in ordine inverso, dal più grande al più piccolo. E questo parametro opzionale esiste sia nel metodo sort, sia nella funzione sorted. Dimmi? Non ti sento, scusa. Una lista? Non di numeri, ma di stringhe. Ah, sì. Eh, una lista di stringhe si può ordinare così come una lista di, di numeri. Eh, me, verranno messe le stringhe in ordine pseudoalfabetico, ovviamente seguendo il codice Unicode. Quindi, sort di stringhe si può fare. Noi avevamo uh, i, nostri, i nostri nomi. Dove Pinco e Pallino veniva prima pinco che in realtà è alfabeticamente successivo, se io faccio nomi.sort, mi stampo nomi, mi metterà prima pallino che pinco. Anche qua, così come la funzione max e min, non posso chiedere di ordinare delle liste che contengono dei valori misti. Quindi ho tutti i numeri, ho tutte stringhe. Se è una lista che contiene un po' di numeri e un po' di stringhe non può essere ordinata perché lui non può confrontare per capire chi deve venire prima e chi deve venire dopo. Dimmi. Il problema di maiuscola e minuscola c'è sempre. Nel senso che se io, o meglio, c'è sempre un problema. Tu lo chiami problema. Per lui va benissimo, no? Nel senso che se io ho no, nomi uguale. Uh, pallino.pinco con la una maiuscola e l'altra minuscola poiché pallino è ci sembra che venga prima PA rispetto a pinco che è PI ma se io faccio un sorted di nomi mi stampa prima pinco che pallino perché la P maiuscola ha un codice numerico che è precedente, minore rispetto al codice numerico della P minuscola quindi se questo mi dà fastidio, l'unico modo sarà prima di crearmi una lista in cui metto i nomi in maiuscola. Abbiamo tempo di farlo. No? Ad esempio, io posso avere, ordina nomi, una lista di nomi che contiene dentro della roba maiuscola delle lettere un po' maiuscole un po' minuscole no? eh, insomma mettiamo così cioè un po' di tutto perché magari gli utenti me l'hanno inserito in questo modo e ovviamente se io stampassi il sort di questi nomi qua verranno prima quelli con la lettera maiuscola e poi quelli con la lettera minuscola. Quindi il povero Antonio che inizia con la A non si ritrova in prima posizione. Ma se volessi ordinare invece ignorando maiuscole e minuscole, quello che posso fare è crearmi un'altra lista in cui ci metto gli stessi nomi di prima, tutti in maiuscolo ad esempio. Quindi nomi2, come faccio a crearla? Beh, creo una lista vuota e poi ci aggiungo dentro gli elementi della prima lista, uno per volta, ma mettendoli in maiuscolo. For nome in nomi, nomi2, punto append, nome, punto upper. Cioè, con questo ciclo for vado a prendere uno per uno queste stringhe. Ciascuna di queste stringhe, nome, la prima volta Giovanni, Antonio, la seconda Antonio, non è che la converto, perché non la sto modificando, ne creo la versione tutta in maiuscola. E queste versioni tutte in maiuscolo le aggiungo in coda a una lista nuova, nomi 2 che inizia vuota e poi via via si popolerà con i vari elementi. Questa lista nomi 2 la possiamo vedere, è fatta così. Questa pre-nomi 2 è la lista uguale ai nomi ma dove ho messo tutti gli elementi in maiuscolo. Ma non sono ordinati. Se io faccio sorte di nomi 2 saranno ordinati tenendo conto del fatto che sono tutti in maiuscolo. Questo, tra l'altro, è lo schema che si usa molto spesso per costruire una lista. Perché qua è raro il caso in cui io sappia già quali sono gli elementi di una lista. Li calcolo un po' per volta. Parto da una lista vuota e poi ci aggiungo gli elementi man mano che li scopro. Perché? Perché li ho presi da un'altra lista, perché li leggo in input, perché vengono fuori da qualche calcolo. Ogni volta faccio un append e cresce, così, la lunghezza di questa lista, via via. Alla fine del ciclo for avrò la lista definitiva. L'altro modo sarebbe stato quello di modificare direttamente i nomi qua dentro. Qui ho voluto creare una lista nomi 2 per non toccare quella là, che magari mi serviva. Altrimenti avrei potuto semplicemente dire for i in range len nomi nomi di uguale nomi di upper. Quindi vado anche qua a prendere uno per uno gli elementi della lista nomi, questa volta li vado a prendere per indice, perché per indice? Perché mi serve l'indice per sapere dove andare a sostituire quello diverso, quello modificato. Li prendo uno per uno, li metto in maiuscolo e li sostituisco al posto di quello che c'era prima. Quindi in questo caso non faccio nessun append perché non vado a creare una lista vuota in cui via via metto gli elementi, ma vado a modificare direttamente, a sostituire gli elementi della lista esistente. Poi ovviamente dopo che ho fatto questo, quelli vecchi non li ho più, li ho persi. Eh? A meno che non mi faccia una copia prima e poi vado a modificare la copia. I modi sono 100 possibili. Quindi impareremo giocando con le liste che molto si giocherà su iterazioni, sugli elementi, faccio cose, aggiungo, cancello ogni volta un elemento per ottenere ciò che mi serve. Le operazioni che agiscono sull'intera lista sono grosso modo quelle che abbiamo visto, che sono riassunte in, questa, in queste tabelle che vedete alla fine. Alla fine sono tre tabelle diverse, ma anche perché sono prese da siti e da libri diversi. 90% le abbiamo già viste, le altre sono minori, ma le vedremo la volta prossima. Queste sono le operazioni predefinite che posso fare sulle liste. Tutto ciò che non è predefinito, eh, me lo dovrò fare a mano, combinando cicli, combinando assegnazioni, combinando le operazioni già definite. Ok? Ma su questo, ovviamente, continuiamo la settimana prossima. Buon pomeriggio.